Italia 2018, altro appuntamento con le novità presentate qui a Venditalia, siamo allo stand di Eurosnack, proprietario del brand Forno Damiani e siamo con il dottor Nicola Cintra, il responsabile commerciale in capo. Buongiorno Nicola e bentornato dinanzi alle telecamere di VendinTV.it. Eh, buongiorno a tutti. Diciamo intanto... Quali sono le novità presentate da Eurosnack Forno Damiani qui a Venditalia per il mercato della distribuzione automatica? Beh Le novità fondamentalmente sono qui esposte in primo piano nello stand che abbiamo realizzato quest'anno per il Venditalia. Eh, parliamo di, della novità in assoluto del brand di nuova creazione che è Biosnack. Basta la semplice parola per far capire di che cosa stiamo parlando. Tanto per iniziare presentiamo proprio questo prodotto eh, che è appunto le schiacciatelle che hanno una caratteristica molto importante, prima di tutto nella composizione, non solo prodotto biologico ma come vedete in alto a sinistra parliamo di una, di una comunicazione molto precisa, arricchito con i semi della salute i semi della salute che, che naturalmente sono una componente importante per perfezionare un gusto unico, strepitoso, invogliante insieme alla curcuma e zenzero che sono un altro ingrediente fondamentale non solo per la colorazione del prodotto che la curcuma dà ma anche un retrogusto estremamente gradevole che è dato dallo zenzero che in termini di ritorno non aggressivo ma quello che basta per rendere ancora più stuzzicoso questo prodotto L'altro prodotto sempre della linea Biosnack è il tarallino con farro e grano saraceno, fonte di fibra, ma con delle grandi novità. Anche con i semi della salute, ma anziché avere i semi di girasole e di zucca come la schiacciatina, qui troviamo i semi di lino e troviamo anche il semi di finocchio. Anche questi semi che hanno delle proprietà eh, digestive o comunque che aiutano a rendere uno snack estremamente gradevole nel gusto. La novità più importante di questo tarallino è che è anche senza solfiti, perché nonostante la nota ricetta pugliese, il nostro è un prodotto che è fatto senza vino e quindi non contiene i solfiti. Quindi essendo dei prodotti biologici con i semi della salute adatto ad un consumatore evoluto, che legge l'etichetta e vuole sapere quello che mangia, qui è estremamente chiaro in termini di comunicazione che sta parlando di un prodotto veramente genuino. Non solo, questi sono adatti a una dieta vegana, sono senza lievito e senza vino come appunto dicevi eh, Hanno una serie di semi, lino e finocchio all'interno che contraddistinguono questa linea come davvero innovativa Da qualche mese, ormai sono alcuni mesi, che voi vi siete concentrati su questa linea Bio Snack Qual è il motivo che vi ha indotti a farlo? Beh, in funzione proprio di quello che dicevo di un di un'evoluzione di quelli che sono i consumi, quindi anche nel vending esiste eh, questa esigenza dettata eh, sia nel privato che nel pubblico da un consumatore sempre più crescenti che vogliono mangiare prodotti di qualità e anche biologici. Naturalmente tutto questo deve essere perfezionato da una politica di vendita estremamente come noi riassumiamo semplicemente i prodotti di forno Damiani, sono buoni, gustosi, eh, le aspettative sono molto alte di trovare questa caratteristica. ma anche aggiungo al prezzo giusto Ecco, non dimentichiamo nel frattempo tutta la linea di Forno Damiani che è particolarmente nutrita di prodotti adatti alla distribuzione automatica voi siete praticamente leader nelle schiacciatine e in alcuni altri prodotti di nicchia sono ormai più di vent'anni che Forno Damiani è presente in questo segmento è ancora più strutturata grazie a questa ulteriore evoluzione gran bella soddisfazione Nicola beh sicuramente sì eh, questo ci riempie di grande soddisfazione ma abbiamo puntato come dicevo eh, a solo perché essendo leader come dicevi Fabio il discorso è che noi abbiamo toccato eh, circa il 95% di distribuzione numerica in Italia quindi sicuramente nel comparto dello snack salato siamo un'azienda di riferimento con dei consumatori che ormai da anni ci hanno consolidato eh, questo primato perché sono loro eh, quelli che alla fine determinano il successo dei prodotti e se facciamo innovazione perché naturalmente anche nel vending c'è bisogno soprattutto dal leader di trovare delle risposte adatte a quelli che sono i cambiamenti dei consumi quindi oltre a Biosnack Uh, abbiamo lanciato le sfogliette che è veramente una grande novità di prodotto sono delle sfoglie di pane con uh, curcuma e zenzero che danno questo colore caratteristico ma anche qui con uh, un'aggiunta di semi della salute che sono appunto eh, in questo caso eh, la quinoa e la chia ne rende ovviamente un prodotto sfizioso adatto ad un consumo in qualunque momento della giornata e eh, sono particolarmente buone ripeto, prodotti di qualità ma che il consumatore nei nostri confronti deve trovare quella soddisfazione che Forno Damiani continua anche nelle novità a fare dei prodotti unici, gustosi e che appagano anche dal punto di vista così, del piacere del palato. E non sono solo queste le novità, tutto lo stand come vedrete mettono in evidenza eh, altre tipologie di prodotto che sono una nuova ricetta delle panfruttelle e mini panfruttelle, la prima ai mirtilli rossi, la seconda ai frutti di bosco. Stiamo parlando di un prodotto eh, con farine integrali arricchite da questa, dalla frutta, quindi il nome stesso panfruttelle ehm, la dice tutta eh, in termini di brand. Sono particolarmente gradevoli perché sono eh, naturalmente ricche di fibre, fonte di fibre, quindi vanno incontro sempre a dei consumatori di, che apprezzano questo tipo di approccio e finalmente dal da, da nostro prodotto che è appunto a base di acqua e farina e olio trovano l'aggiunta della frutta che è un altro elemento essenziale per essere vicino a, a chi piace mangiare con dei gusti nuovi e credo che i mettili rossi e i frutti di bosco dopo anni eh, di messa a punto dei prodotti stessi oggi hanno trovato una ricetta veramente gradevole e consumati in alcune ore, soprattutto in mattinata, rendono gradevole di sorseggiare anche un buon caffè subito dopo che naturalmente Marsi concilia con la nostra gamma di prodotti salati Dulcis in fondo nella linea delle croccantelle che tutti i ragazzi si aspettavano questa ventata di innovazione sono nati due prodotti la cui ricetta è veramente unica quindi insieme agli evergreen, come li chiamo io, che sono il bacon, il ketchup, il prosciutto, la pizza e il pollo oggi eh, vediamo nella completezza della gamma due gusti nuovi eccezionali il bbq ribs eh, che ha un'immagine fantastica del modo di mangiare eh, americano texano eh, con questo retrogusto di salsa bbq sembra di, di mangiare veramente le costine di maiale e bisogna assaggiarli per crederci dall'altra parte abbiamo voluto dare anche una ventata di, di novità assoluta ancora più marcata che sono i sapori d'oriente che sembra una magia lo vedete sicuramente nelle immagini eh, che sono abbastanza eloquenti eh, del, di questa eh, combinazione di prodotti in termini di ingredientistica che vanno dal cumino al coriandolo che messi insieme poi danno un ritorno di sapore al care e che sono diciamo accompagnato eh, anche dalle borigine in occasione della, eh, di quello che può essere un epiavolo un aperitivo, uno stuzzichino da accompagnare vanno veramente d'amore e d'accordo sembra quasi uno sposalizio perfetto e allora Nicola eh, tu ci hai non solo illustrato i prodotti della nuova linea Biosnack ma anche quelli della linea tradizionale, voi avete una rete commerciale estremamente capillare, estremamente affidabile, molto ben introdotta sul territorio italiano. Tuttavia sai bene che ci sono sempre le maglie smagliate, i, i territori che non sono cor, coperti perfettamente e dunque per tutti coloro che sono dall'altra parte e vorrebbero provare un assaggio di quelle che sono le novità appena presentate o oh, vorrebbero entrare in contatto con voi perché non hanno ancora acquistato prodotti Forno Damiani, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui possono scrivere senza alcun impegno per poter appunto chiedere di entrare in contatto immediato? Sì, beh, eh, eh, il nostro indirizzo di posta elettronica per mettersi in contatto con la nostra azienda è semplicissimo, info.fornodamiani.it il modo per mettersi in contratto attraverso direttamente in maniera semplificata dopo essere entrati in www.fonodamiani.it e quindi c'è proprio una voce che contattaci e vi dà già direttamente l'accesso con un'email per poter scrivere di essere contattati con una presentazione di chi è il nostro interlocutore e la zona soprattutto per poter far raggiungere dalla nostra come dicevi tu capillare Devo, devo, devo anche aggiungere molto professionale perché i nostri collaboratori sono un altro punto di forza della nostra azienda Nicola, grazie hai parlato dei Biosnack che noi non conoscevamo io in modo molto amichevole te li sequestro per poterli assaggiare insieme al paziente cameraman che ci assiste per, e facendo in modo dunque da dare un giudizio genuino sincero come sempre e eh, a favore di magari un miglioramento del prodotto ma sono certo che non sarà così perché i vostri prodotti sono già molto più che collaudati saluta gli amici di BeninTV.it saluto a tutti e vi saluto con un arrivederci siamo qui a vostra disposizione e speriamo di potervi dare questa soddisfazione di assaggiare questi prodotti che vi ho appena descritto in termini di piacevolezza, gradevolezza dei prodotti stessi e vi lascio con un arrivederci. Grazie Nicola, amici non andate via, noi facciamo un breve spuntino garantiti dalla fedeltà e dalla bontà dei prodotti Forno Damiani. Nicola Centra vi saluta, Fabio Russo continua qui a Venditalia 2018. Arrivederci.